Sono Umberto Masera, abito a San Mauro Torinese, ho 25 anni e voglio lavorare nel campo della produzione agricola. Sono al primo anno di scienze e tecnologia agrarie dell'Università di Torino, sono intenzionato a specializzarmi una volta laureato nel, nello studio e nell'approfondimento della cultura sinergica o permacultura. Il richiamo della natura, diciamo, è arrivato nel, nell'estate del 2010 quando ho collaborato con il National Park Service nei parchi di Yosemite e Utah in California e in Nevada. Un'altra passione che coltivo è diversa da, da quella del, dell'agricoltura e la scrittura. scrittura scrittura è una fattispecie per, per la televisione o, spero, un giorno per il cinema.